Ok, ok, caper caput, aspettando freddo e nuvoloso, il tape HL. Penso 24 H al lavoro, intendo la musica, faccio ciò che voglio, sicuro che non si rosica, voglio la villa in corsica, dormire se ci si corica è tutto diverso, si beve e si vomita, anche se vedi la mia faccia su, TikTok, lo so che salta il, il e non su, di voglio tutto e subito tu no mm, dubito, spacco di brutto, non ho e sono unico, non vedo mica sentimenti nei paraggi, mi con linguaggi nascosti dentro tatuaggi Pezzi di fegato impiantati dentro sti paesaggi Non sono personaggi, sono solo selvaggi Sul tempo perfetto scandito il tempo da cronos Ogni rima colpo di stiletto a todos Chiero mucho ma tu chiere la verga La vita dei vinti scritta in persona Giovanni Verga Spacco sul beat, gridi, ma chi cazzo è? per sto forte come i bassi tipo un Amazon E distruggo tipo Amazon che disbosca l'Amazonia Muoio e il mio corpo sta esposto allo sbizzogna L'alter ego ormai ha preso il sopravvento Quarti nel vento ancora non mi accontento Di notte sogno l'indipendenza tipo il Veneto come loro bevo tutto fino a quando vegeto Voglio vedere morti Berlusconi e breatore Non sopporto chi del soldo ne è Il servitore, salario a ore Soldato mica perdi tempo Liriche mi salvano coi soldi Mica fermi il tempo Odio scrivere ma è l'unica via alternativa Che ho trovato per sentire la carne viva La gioia fuggiva poi Lei mi cercava mutava l'idea impulsiva In una cosa meno nociva mi sono già incupito, cazzo ho già cambiato il mood. adesso ferri, running The blood. I'm the living blood. on the dark side of the moon. On the moon. While I will be God clad. God -clad. Sarò ricoperto d'oro, ma morto nella miseria. L'arte deleteria qua non è mica una cosa seria. Gucio rime tormentate, tipo un sacco. La morte dell'uomo, purtroppo, parte dal parto. Sul viso non schillato, tipo torto Schillaci. Le mie rime sono feroci, audaci, voraci. Voglio vivere e morire dentro la rapata. Questi non sono capaci e non conoscono manco capaci